Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il regalo che non ti aspetti. Il dono speciale per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da parte dei loro fan, a Natale un pensiero per i bambini di tutto il mondo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono praticamente la coppia più chiacchierata del momento. L'esperienza al grande fratello Vippa ha cresciuto notevolmente la loro popolarità e, ad oggi, diversi sono i fan della coppia che, in un modo o nell'altro, dimostrano loro affetto e stima. Un supporto che questi hanno voluto dimostrare anche a Natale, omaggiando Cecilia e Ignazio con un dono molto speciale. La fanpage e l'esercito di Mako e ha infatti raccolto per i due ragazzi ban 1022 negazione che successivamente ha poi donato in beneficenza all'organizzazione umanitaria Save the Children. Il cuore buono dell'esercito di Cecilia e Ignazio A ringraziare per primo la pagina è stato Ignazio Moseri il quale, molto orgoglioso, stamattina ha postato su Instagram una stories per esprimere a tutti la propria gratitudine. Un pensiero benefico che sicuramente migliorerà la vita di tanti bambini e bambine nel mondo e che, per questo motivo, merita di essere trattato con il dovuto rispetto. È bello leggere storie come queste soprattutto oggi, alla vigilia di Natale. La visibilità che comporta la partecipazione ad un reality come il grande fratello Vip è sicuramente notevole, tuttavia, vederla veicolata verso un fine così nobile fa davvero molto piacere. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Fuori dalla casa del grande fratello Vip sempre più uniti. La relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra procedere a gonfie vele. Dopo le presentazioni ufficiali in famiglia i due stanno anche pensando di passare insieme l'ultimo dell'anno. Impegni lavorativi permettendo infatti Ignazio vorrebbe portare Cecilia a festeggiare il Capodanno a Las Vegas ma, di fatto, i due hanno poi dichiarato che è ancora tutto da decidere. Ieri inoltre entrambi pare abbiano passato la notte di visita. Due serate in due locali diversi proprio il giorno prima della vigilia. Che progetti hanno invece per Natale? Passeranno la giornata insieme in famiglia? Sicuramente basterà tenere d'occhio i loro profili su Instagram per scoprirlo.